E buongiorno mondo, oggi sveglia con calma alle 7, colazione con gli anche, poi se n'è andato via per lavoro e non lo rivedremo più. Adesso stiamo andando a farci un giro per Monaco, mi ha scaricato tutte le borse, non abbiamo niente dietro, a parte la borsa manubria con i documenti, il telefono, macchine fotografiche eccetera. Facciamo un giro in centro, andiamo a bere qualcosa all'Augustina e mangiarci magari dei curibus e basta, saranno tre giorni molto tranquilli quindi non so quanti video farò anche ieri a casa di Jan mi sembrava il caso di fare video a tavola insieme a loro e, e basta, a dopo, ciao ragazzi! siamo arrivati al birgarden dell'Agustinar venuti a dare una pompata alle ruote, le mie erano, ormai erano sette giorni che non le gonfiavo, era a due bar. Mio fratello invece le tiene sempre a cinque, è un pazzo, ti fa male fino al capocollo. <sussurra> facciamo solo i turisti, stiamo passeggiando per il centro, preso un brezzere, Ci siamo andati all'Augustina come avete visto, insomma mangiamo, beviamo e camminiamo e basta. appena tornati a casa di Ian, stiamo ritirando le bici in cantina e volevo farvi vedere che da buon tedesco, guardate qua, boccali, birre, classico, come da noi trovi il vino, qua trovi birre e boccali e questa sera si cena fuori, buonanotte a tutti Day two. e buongiorno mondo, stiamo andando a fare manutenzione e lavaggio biciclette lui dietro preoccupato perché ieri gli, gli si è rotto il cavo del cambio posteriore ma adesso lo cambiamo, cambiamo il cambio del cambio e, e niente, andiamo, si pedala, ciao ragazzi Ragazzi abbiamo lavato le bici, pulito le catene, ingrassato le catene, abbiamo già cambiato il filo del cambio di Muriel che si era rotto e adesso siamo tornati al ciclista di ieri dove io ho gonfiato le gomme per fare le ultime regolazioni perché c'è il cavalletto e si è molto più comodi che al lavaggio di Bravon prima, quindi siamo in regola, siamo in regola, guardate come è impegnato Muriel mentre lavora eh? Muriel è andato a prendere il Dimi per andare poi in centro a trovare Anna Maria e berci una cosa assieme a loro. Ma peccato il clima, io mi sto facendo un giro da solo. Ma guardate che parchi che ci sono qua lungo il fiume di Monaco. Là dietro abbiamo la chiesa, non mi ricordo come. E, e niente, mi faccio un giretto da solo. Non ho attivato neanche Strava oggi, avremmo già fatto 20 km all'interno della città tra manutenzione qui c'è un cane legato da solo oh. abbandonato c'è gente che lo guarda C'è uno che ha il guinzaglio uguale. Si, sì, comunque, ragazzi, voglio rassicurarvi: il cane era di quel tizio che aveva l'altro cane col guinzaglio uguale. Lo stava solo prendendo in giro, l'aveva legato al palo e si era allontanato un po', ma poi è ritornato a prenderselo. E adesso sono andati a passeggio tutti e tre assieme. Quindi era solo uno scherzo per il cane però mi sono preoccupato e, e niente adesso Muriel mi ha dato l'indirizzo della birreria dove andare a bere la birra è qui a 1,8 km da me e, e niente mi godo ancora un pochettino questo parco e vado alla birreria a trovare gli altri a dopo ragazzi stessa scala di stamattina ma questa volta in salita siamo di corsa perché Muriel vuole cucinare un piatto Nikkei infatti qua perde pezzi della strada ci siamo fermati a, al negozio giapponese a comprare le cose apposta vuole cucinare questo bel piattino per Vanessa che ci ha ospitato e quindi siamo in corsa perché ovviamente siamo in ritardo eravamo con Anna Maria a berci la birra e mi fa correre sempre, tutti i giorni anche se siamo in viaggio uffa Cosa ci sta preparando lo chef Muriel? Nikkei Rice uh, alla moda di Luis Ara, uno chef di Londra, brasiliano, giapponese, italiano, una no, roba no, no, fantastica. Un miscuglio di tradizione. Si chiama Fusion. Quindi com'è com il, pro, proced il procedimento? Mettiamo il, il riso sciacquato con il mirin dashi e soia poi aggiungi il pesce e il ginger cuoci a pentola chiusa 15 minuti lasci riposare 15 minuti e poi aggiungi il come dice Luisara il baba Zoom Effect una salsa, una salsa di yuzu sauce oil uh, chili ginger e uh, spingol mangia il pane che asciuga tutta la birra che ha bevuto. Vuoi assaggiare il Yuzu? Sì. È un mandarino, mezzo mandarino, mezzo limone giapponese. E eh, buongiorno, mondo. e eh, buongiorno mondo. Oggi non si pedala ma smontiamo la bici di Dini per spedirla e per tornare a Londra. Abbiamo appena tolto i pedali. Muriel non si fida del mio lavoro quindi lascio fare a lui e io rido mentre lui spacca tutto. Ce la faranno i nostri eroi a impacchettare tutto? Guardate come bravo morirà al lavoro. Sembra solo un architetto, eh, ma è anche un meccanico. Sì, non riesco neanche a incentrare il buco. Eh, alla tua età non centrare il buco iniziano a essere dei problemi, eh. Sa sa, che al posto di riprendergli do una mano perché sennò finiamo domani. Perché... È pronto, guardate muri come fatica, come vi sembra venuto. Adesso, qua è tutto buio, bellissimo, bellissimo. Siamo più che contenti, tanto la bici di Dimmi, quanta cattiveria! No, l'abbiamo imballata abbastanza bene. L'unica cosa è che abbiamo usato, un sacco di scotch, un sacco di cartone e forse siamo leggermente fuori misura sulla lunghezza perché era 120 muri al massimo 120. e mi sa che siamo sui 130 era per 60 per 60 e siamo fuori userà quella con la somma dei lati e pagherà qualcosa in più ma cosa vuoi? le comodità si pagano a ah, dopo ragazzi eh, te l'ho detto mettilo sopra ragazzi benvenuti nel circo Zaccuri il circo Muriel si arrabbia però io devo fare un po' di scena. <ride> dichiaratina a caldo di muri e di circense. Eh, censura. Censura, la metterò mia... un sacco di bip, puoi dire quello che vuoi io metto i bip. <ride> Metti un bip continuo che basta. tu fai finta di parlare, la allora. fai via, <ride> Guardatelo qua, l'accrocchio. È divertentissimo per me. Per lui no. Ragazzi, gli ultimi 100 metri, gli ultimi 100 metri... Saranno 50, saranno 50 dice Muriel, l'architetto. Pensa se adesso non accettano il pacco. more moments later Mi sa che questa volta mio fratello mi mena per davvero. Il pacco non l'hanno preso sul serio a DHL perché dicono che le misure sono fuori anche se ieri dicevano che sarebbero andate bene così. Secondo me questa è la volta buona mi che mi mena perché gliel'ho mandata. Se non mi sentite più è perché mi ha gonfiato di botte. Guardatelo lì come un cazzatone era. One Eternity Later Ragazzi, dopo un sacco di casini ce l'abbiamo fatta a spedire quel pacco con la bici di Dimi perché come abbiamo detto, DHL non l'ha preso, ma l'ha preso di UPS ma volevano un sacco di documenti visto che spediscono a Londra con la Brexit c'è un casino e adesso sono tre e stiamo finalmente andando al Parco Olimpico a incontrare Anna Maria e Vanessa e magari mangiamo anche un boccone perché io sto morendo di fame a dopo ragazzi si pedala Muriel e Nero e ovviamente c'è stato il sole fino adesso e guardate invece là davanti ora com'è vi faccio vedere da questa parte tutto nero! Tutto nero! Ragazzi, siamo entrati nell'Olympia Park Adesso cerchiamo di capire come siamo messi, dove siamo messi e dove dobbiamo andare E soprattutto quanti fiorini dobbiamo pagare Ok? Siamo qua come Qua c'è lo stadio là di là c'è la BMW, la da sopra, guarda il museo della BMW, l'Exposition Center probably è quello che to be seen. But now we cycle around here. Questo è l'Olympic Stadium, ma non si vede un tubo perché siamo fuori dalle reti e non ci si riesce ad avvicinare. Magari proviamo all'attivato. Adesso andiamo a beccare i nostri amici e poi mettiamo qua. Ragazzi, guardate là in fondo, gli uffici della BMW, sede principale della BMW, di fianco c'è il museo. Siamo dentro al BMW uguale, quindi c'è l'esposizione di tutte le BMW, lì dietro c'erano tutti i macchinoni, facciamo giusto un giro perché nessuno di noi è appassionati di automobili non abbiamo intenzione di comprarne soprattutto non dei BMW come questo qua dietro ad esempio e ragazzi ci stiamo comunque continuando a godere questa giornata di sole all'Olympia Park e dopo aver fatto un bel giretto ci stiamo dirigendo sulla collina dove godremo di un panorama su Monaco, su tutto il parco e soprattutto dovrebbe esserci il beer garden dove andarci a bere almeno una birretta. Quella lì è la torre, si vede, è contro luce, come al mio solito mi fa vedere tutto contro luce. E... Lì ci sono Dini, Muriel e il suo amico che gli sta facendo da Cicerone. Ci sta facendo da Cicerone. Ragazzi, ci siamo bevuti la birretta al Parco Olimpico, adesso stiamo andando con Anna, Anna Maria, Maria e Luigi a cena da loro e ci preparano una cenetta pugliese, dì un po', quale sarà il menù? So, allora, con... il menù è un antipasto, si parte con un antipasto con formaggi e salsiccia e probabilmente qualche bruschettina, poi il primo di orecchiette col sugo con la salsiccia Secondo ci saranno appunto le salsicce con mozzarella di bufale, terzo vabbè poi la frutta, c'è cioè melone, pesche e come dolce il piramisù. <ride> Insomma ragazzi siamo venuti a Monaco per mangiare i tipici piatti di Monaco, bavare. tedeschi e bavaresi. Sì. Avete capito come si trattano qua? <ride> Buona serata a tutti!